passo la parola a Felice Buonasera a tutti eh, non ormai da, ci conosciamo già da un anno anche meno allora, questo progetto nasce a inizio anno dell'anno scorso come diceva Luca riprende un vecchio progetto di 2011-2012 dove sono arrivati dei risultati molto importanti ma di questo non, non ne parlerò perché ne parlerà il professore Caruso Quest'anno abbiamo ripreso questo progetto giovanile di far rivivere dei, dei bei momenti, delle grandi soddisfazioni e risultati del settore giovanile a San Nicaltro, che ha sempre dato tanto. E quindi abbiamo, siamo partiti, e pure grazie al progetto Scuola Attiva Junior sono riuscito a entrare nella scuola a Palmieri San Severo, quest'anno invece ci sarò, sarò a San che è maggiore. E di qui ho conosciuto dei ragazzi di San Severo che ho inserito nella squadra di Sanicandro. E poi anche dei ragazzi di Sanicandro che li ho conosciuti portati al campo da Bruno, che sono quattro: Francesco Pio, Andrea Laporta, Andrea Pertosa, alla fine anche Antonio, il fratello di Andrea, si è aggregato e Melissa. E si sono aggregati al gruppo del progetto Scuola Attiva Junior di San Severo. Se tutto va bene, da anche a Sanical, quest'anno ne ho selezionati 30, non dico che si aggregheranno tutti a 30, spero la vita.